Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia morbida integrale con emulsione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per l'impasto, farina integrale, latte, lievito di birra fresco, olio evo, zucchero e sale. Per l'emulsione, acqua, olio, sale e rosmarino. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. il lievito e lo zucchero e lo facciamo sciogliere per 3 minuti 37 gradi velocità 3 aggiungiamo la farina integrale l'olio e il sale e lo facciamo impastare per tre minuti in modalità spiga l'impasto è pronto Trasferiamolo in una ciotola unta con olio, copriamola con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in forno spento per un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo andremo a stendere su un fo foglio di carta da forno. Una volta steso l'impasto, trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno e lasciamo lievitare in forno spento per almeno 45 minuti. Nel frattempo prepariamo l'emulsione. Mettiamo all'interno del boccale l'acqua, l'olio, il sale, E rosmarino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 trasferiamo in una ciotola e teniamolo da parte Trascorso il tempo, la focaccia è lievitata, adesso faremo dei buchi con le dita. Adesso andremo a spennellare con l'emulsione. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti circa. La focaccia è cotta. Lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia morbida integrale con emulsione. Grazie e alla prossima ricetta!